Lavoro, passo da Laura Baldassarre, assessore alla persona alla scuola, abbiamo detto del comune di Roma. Assessore, buongiorno. Buongiorno a voi. Nel momento in cui eh, Giro dice mh, dobbiamo ormai gestire il fenomeno, no? può essere che negli anni passati si sia sperato appunto che alcune di queste persone poi eh, andassero in nord Europa paesi dove ci sono più opportunità adesso la realtà dei fatti è che nel nostro paese dobbiamo mettere in atto un'accoglienza io ho provato a tirar giù a scaricarmi eh, dal, da siti ufficiali naturalmente il numero dei posti letto per migranti presenti a Roma e non si arriva ai mille Queste sono que le strutture residenziali ufficiali quando sappiamo che la presenza è immensamente superiore sappiamo anche che per il comune di Roma ci sono problemi diciamo importanti, non dico più importanti, ma anche eh, importanti. Questa, ministra, questa mattina la sindaca Raggi avrebbe dovuto essere eh, ascoltata, cosa non è, stato, eh, non è stato fatto, è stata spostata. Quanti soldi investite e come vengono investiti i soldi per l'immigrazione a Roma? Allora, guardi, eh, i soldi per l'immigrazione a Roma, innanzitutto bisogna dire che il fenomeno dell'immigrazione va gestito eh, su più livelli e ognuno deve fare la propria parte. Quindi parte dei soldi investiti a Roma sono, e noi siamo a favore della diffusione del sistema SPRAR che è il sistema per quanto riguarda gli adulti, per i chiedenti asilo e rifugiati, che è un sistema sostenuto sostanzialmente dal Ministero dell'interno. Voglio dire appunto su questo che è importante ricordare che è, eh, poiché appunto anche da quello che dicevate voi prima, è un fenomeno strutturale, noi dobbiamo in qualche modo non chiederci se, ma come gestirlo, e come gestirlo per permettere sia alle persone di eh, non soltanto aver garantito lo dico scusate brutalmente, un tetto e, diciamo, e del cibo ma eh, l'inclusione sociale quindi la sfida su Roma come io credo in tutte le città e come l'Italia sia lavorare seriamente costantemente giorno dopo giorno per l'inclusione sociale di queste persone anche perché in questo modo evitiamo delle pressioni e dei possibili attriti con la popolazione quindi il punto è come noi qualifichiamo l'accoglienza sui nostri territori e questo vale sia per gli adulti che per i minorenni la, la Roberta se non sbaglio l'ascoltatrice sì. parlava appunto della difficoltà di riconoscere ecco noi su Roma abbiamo una, una diciamo una sorta di presa in carico dei minorenni insegnari non accompagnati sulla quale anche con questa giunta è intervenuta proprio per migliorarla e eh, però anche per loro quando noi diciamo che il fenomeno è strutturale significa che noi tutti dobbiamo uscire dalla logica dell'emergenza quindi non ragionare soltanto sull'oggi ma anche sul futuro e allora corsi di lingue, e allora istruzione... Ma lei lo sa quanti sì. sono i migranti regolari a Roma e quanti gli irregolari, assessore Baldassare? Noi abbiamo chiaramente delle stime eh, sugli irregolari perché eh, a Roma la situazione è molto, molto complessa. Noi abbiamo le situazioni delle persone che continuano a rimanere su Roma anche se non avrebbero il diritto di rimanere in Italia, questo avviene in tutte le capitali. E, eh, la situazione degli immobili occupati, c'è stata come sapete una manifestazione a Roma sabato pomeriggio. Poi abbiamo le, le, i dati invece per quanto riguarda le persone accolte nel sistema. Eh, del, dello Sprar che sono meno di 3.000 persone, noi abbiamo mantenuto questi numeri perché è il sistema che ci permette di lavorare anche sull'inclusione e poi abbiamo il fenomeno come sapete bene di migranti transitanti, noi su questo stiamo lavorando per poter lavorare in modo permanente e avremo circa 200 posti sempre a disposizione per loro. E, e su e questo, questo credo sia un modo di rispondere a eh, quello che è stato l'emergenza su Roma. Laura e Baldassarre, sì. mi hanno colpito molto le parole di questa volontaria francese che dice quasi quasi ci vorrebbe un baobab, perché poi io no, non la voglio costringere a eh, come dire, dire cose se non le pensa, però queste strutture, questi luoghi nati dalla società civile, dal basso che si fondano sul volontarismo, in qualche modo poi eh, rappresentano anche dei presidi, non voglio dire di legalità ma di controllo? Baldassarre, assessore comune di Roma. Allora... Senta, io vorrei su questo veramente fare chiarezza, quando noi abbiamo iniziato con questa giunta c'erano eh, gli immigrati per strada, cioè la Obada non era un centro, il centro era stato chiuso e le persone venivano accolte in, in strada grazie al lavoro, appunto, come avete giustamente ricordato, dei, dei volontari e di una grande eh, solidarietà espressa da questa città. Quello che noi abbiamo fatto è iniziare sin da subito un dialogo con tutte le organizzazioni e le persone che erano coinvolte in questa attività per dare una risposta strutturata e questo è quello che stiamo facendo, perché mentre è importante valorizzare il volontariato, dall'altra parte. Chi, diciamo, governa una città ha il dovere di dare delle risposte il più, più adeguate possibile, quindi noi stiamo adesso creando dei posti permanenti per questi migranti transitanti che sono, come appunto anche dalle testimonianze da che vinceva, una certa tipologia di migranti, persone che non vogliono rimanere sul nostro territorio ma che vogliono continuare altrove. Allora, un sistema di accoglienza diffuso sul territorio deve prevedere anche dei posti per loro e questo è quello che noi stiamo facendo. Laura Baldassarra, assessore alla persona comune di Roma, telegraficamente, lei è d'accordo con la misura di Trump, con l'executive order? Assolutamente no, il punto non è se accogliere ma come accogliere. No.